Benvenuti in questa nostra prima pillola dedicata a, a JavaScript. È un piccolo format che, che ho sviluppato, che si allinea con quello che, che è il videocorso di, di React che trovate su Udemy. Su in cui cerco di andare un po' a spiegare alcuni concetti eh, che lì non ho avuto il tempo di spiegare perché erano più legati a delle conoscenze precorse. Di JavaScript, in particolare i 6 piuttosto che a React, quindi ho creato, ho di creare questa, questa piccola playlist in cui andremo a toccare tutte queste cose che non sono così scontate, almeno per me sono, sono di default, ma mi sono reso conto che per chi inizia, per chi è veramente un principiante, sarebbe davvero utile avere un posto in cui trovare tutte queste informazioni. Quello che vedete. Di strano, quindi queste cose verdi arrivano dal fatto che io stia utilizzando un'estensione che si chiama Quoca js che permette appunto di non dover andare nel browser per vedere cosa stai eh, loggando o dover lanciare il comando node e il file che uno sta in cui sta scrivendo, ma basta appunto avere come in questo caso console.log e poi andare a inserire in questo caso nome e lui mi darà direttamente appunto eh, Igor. Se invece mettessi direttamente Igor, lui va a darmi quello che è l'oggetto. La prima pillola sarà appunto dedicato a una di quelle cose, uno di quei processi che vengono svolti con più frequenza sia all'interno di React ma comunque all'interno de del linguaggio javascript gli six, ovvero la decostruzione di un oggetto che ci permette di accedere in maniera più semplice a quelli che sono i valori all'interno di un oggetto anche quando sono pesantemente innestati ovviamente questo perché è importante perché uno ci semplifica la vita perché in questo caso ho bisogno di accedere manualmente a questi valori e farlo in questa maniera per accedere ai valori presenti nell'oggetto igor e Se pensiamo a come generalmente rispondono le API che rispondono con degli oggetti. Ecco, andare ad avere una scomposizione manuale di questo tipo non è sicuramente la, la cosa più semplice e è anche soprattutto la, la più veloce ed intuitiva. La soluzione qual è? Innanzitutto, togliamo questo console log di cui non, non abbiamo momentaneamente bisogno, vado a commentare la nostra scomposizione manuale. Andiamo a vedere quella che è la soluzione e che cos'è la decostruzione dell'oggetto. La soluzione è quella di andare a appunto, decostruire l'oggetto utilizzando quelle che sono le parentesi graffe, dichiarando davanti const e andare ad accedere ad ognuno di questi valori semplicemente passandoli all'interno di queste parentesi graffe piccola nota a margine se stessimo cercando di decostruire un array invece di avere le parentesi graffe avremo le parentesi quadre, perché sono va a indicare da che tipo di, di oggetto perché anche gli array sono oggetti in, in javascript da che tipo di oggetto stiamo andando a decostruire per dare informazioni a a javascript di che cosa stiamo combinando ma torniamo a noi quindi ne chiamiamo const e poi passiamogli i, le chiavi dell'oggetto alle quali vogliamo andare ad accedere, quindi nome, cognome e città, ad esempio uguale Igor. Se adesso noi andassimo a console.logare console.log il nostro nome. Il nostro cognome e la nostra città, vedete che otteniamo tutte le nostre informazioni e questo è molto molto importante. Vedete quanto è più veloce e anche quanto comunque è, è più chiaro. Possiamo anche andare a dare degli alias ad alcuni valori che noi andiamo a decostruire, anzi a tutti i valori che noi andiamo a decostruire. Mettiamo caso appunto che avessimo un'altra costante che si chiama città che corrisponde a napoli ovviamente ci viene segnalato che c'è un errore che il resto del codice non viene eseguito perché non possiamo avere due variabili o due costanti che hanno il medesimo nome e allora ne possiamo andare ad assegnare un alias alla nostra all'interno della nostra di costruzione quindi città la chiameremo città di Napoli. Igor. Vedete qua adesso abbiamo nome, cognome, città che corrisponde a Napoli, se io qua andassi a dargli città di Igor otterrei Brescia che è appunto la città di Igor, perché noi adesso per il nostro da adesso in poi per il nostro da eh, di costruzione del nostro oggetto non facciamo più riferimento a città ma a città di Igor. Se qua andassi a cancellare città di città come costante e ritornasse ad avere il console log di città avrei città is not defined ok quindi da questo momento io non posso più accedere a città per indicare ciò che ho decostruito dal mio oggetto torniamo anzi non lasciamolo così così da avere un alias città di Igor. e ovviamente a questo punto voi vi starete ovviamente vi starete chiedendo ok ma per quelli che sono più innestati che cosa posso fare? ovviamente posso accedere anche a quelli che sono valori eh, più innestati io se in questo caso andassi a diciamo questo gioco qua andassi a inserire qua anche parenti come vedete ottengo e poi tutta questa lista eh, di, di, di informazioni quindi praticamente eh, un altro oggetto pesantemente innestato io ovviamente eh, vorrei poter accedere meglio a, a questi parenti io ho diverse opzioni o vado a proporre una successiva decostruzione dell'oggetto parenti quindi vado a dire che vado a dire che consta fratelli, cugina e nipoti sono uguali a parenti e a questo punto se andassi a consolgare questi tre signori, che adesso per semplicità faccio un copia incolla, farò console.log di questi tre signori, come vedete ottengo tutte le informazioni di cui ho, ho bisogno e volendo posso andare a decostruire ancora di più per decostruire nipoti e questo si può fare anche all'interno della nostra decostruzione. Quindi io qua vado a porre i due punti, apro in questo caso di nuovo le graffe perché sto decostruendo un altro oggetto e vado a dirgli che io voglio maggiore e minore ovviamente adesso nipoti non è più definito ma se volessi vado a dargli maggiore e minore e come vedete ottengo tutte le informazioni di cui ho, ho bisogno ovviamente potrei farlo tutto in un passaggio e adesso andremo a fare esattamente quello e semplicemente prenderemo questa roba qua, apporremo i due punti apparenti, andremo a inserire questa roba, otterremo una formattazione automatica un pochino meno orribile, Parenti non esiste più e adesso noi andiamo a consollogare proprio questa roba. Quindi scegliamo questa cosa qua. Cancelliamo anche questa ricostruzione, anzi, non ve la lascio piuttosto. Non cancello, ma commento. E andiamo a console semplicemente tutta questa roba. E come vedete, abbiamo ottenuto tutti i nostri valori in un unico unica decostruzione questo è molto importante io sinceramente dipende quanto le cose vanno ad essere innestate in questo caso andare a capire effettivamente che cosa abbiamo combinato da dove le cose arrivino non è così super intuitivo ecco io preferisco una scomposizione progressiva che mi permetta di andare a a capire un po meglio che cosa stia cosa stia succedendo e che sia comunque più leggibile per tutte quelle persone che eh, non sono me stesso come questo può esserci ancora più utile e come questo può collegarsi a, a React perché noi possiamo interagire anche con le funzioni in questa in questa maniera se io andassi a definire quella che è una funzione che lo farò qua sopra così che abbiamo tutto sott'occhio, se io andassi a definire quella che è una funzione, ecco che function info persona, info persona, e poi gli andassi a passare come parametro persona, io qua semplicemente avrei un console.log, di persona, come vedete, se io qua vado semplicemente a passargli info persona e gli do Igor, lui mi stampa eh, igor. Io posso fare questa scomposizione anche sia all'interno della funzione, quindi semplicemente andare a prendere questa cosa qua e sostituirla a quello che è. Persona, andando a togliere il commento al posto di igor vado a posizionare persona ok e poi posso andare tranquillamente a con le informazioni che ottengo da quella definita persona, come vedete tengo eh, Igor Karchia e brescia perché sto chiamando la mia funzione qua sotto, ma io questo tipo di decostruzione, come si vede spessissimo all'interno di React, la posso andare a fare anche direttamente all'interno del parametro della mia, della mia funzione. Invece di passare come parametro persona, vado a passarli direttamente quella che è la scomposizione, la decostruzione dell'oggetto. Quindi gli passero questo come, come parametro e come vedete io ottengo lo stesso risultato. Volessi appunto nuovamente innestare ancora di più tutto quanto, innestare tutto quanto, e andare a dire che parenti è uguale a questa roba qua. Buongiorno. Una parentesi di troppo, ok. Parenti e tutta questa roba qua. E se io qua andassi poi a sollogare fratelli, cugina. Maggiore, eh, minore, vedete, ottengo tutte le mie informazioni. Ovviamente questo, questo parametro è molto, è, è molto pesante, però immaginatelo all'interno di quelli che sono i componenti di, di React, che comunque sapete che prendono quei parametri, hanno bisogno di quei parametri, allora rivisto in quel tipo di situazione ecco che assume eh, molto molto più senso.